Buongiorno e benvenuti a IF News, l'appuntamento settimanale che fa il punto sulle principali notizie in tema di fisco e lavoro della settimana e butta un'occhiata sulla settimana successiva protagonisti di questa settimana la rottamazione quater con la domanda sostitutiva integrativa entro la nuova scadenza del 30 giugno 2023 l'articolo è di Rosi delia e fa il punto eh, sulla rottamazione quater e sulla proroga arriva l'ufficialità sulla eh, notizia o per meglio dire sulla riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accesso alla rottamazione quater le novità riguardano anche chi ha presentato la richiesta di adesione ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 giugno per apportare eventuali modifiche la proroga diventa ufficiale con il decreto legge approvato nel consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 si mette nero su bianco la riapertura dei termini e eh, quindi le date subiscono delle modifiche al calendario la nuova scadenza del 30 giugno 2023 permetterà anche a chi ha riscontrato errori o lacune nella domanda inviata di eh, rimediare Un'altra novità molto fresca è quella del decreto lavoro 2023, il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 4 maggio, tra le novità in arrivo c'è il nuovo taglio del cuneo fiscale e l'assegno di inclusione, lo strumento che dal prossimo gennaio prenderà il posto del reddito di cittadinanza, previsti anche nuovi bonus assunzione e l'aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per chi ha figli a carico. L'argomento sarà tema di un ulteriore approfondimento che sarà pubblicato nel pomeriggio. Passiamo poi alla piattaforma della cessione del credito con la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate: con la possibilità di fruire e spalmare i crediti in dieci anni nel caso di Super Bonus, Sisma Bonus e Bonus Barriere con comunicazione all'Agenzia delle Entrate eh, avvenuta entro il 31 di marzo 2023 è scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate la guida aggiornata a maggio 2023 all'utilizzo della piattaforma della cessione del credito la guida recepisce le nuove funzionalità che sono state necessarie dopo le modifiche normative introdotte dal DL cessioni nella parte finale eh, ci sono le istruzioni su eh, come fare per ottenere l'allungamento dell'agevolazione edilizia a 10 anni. Passiamo al taglio del cuneo fiscale nel Decreto Lavoro 2023. Da quando e per chi cambia la busta paga? L'articolo ancora una volta di Rosi dell'IF è il punto su una delle misure approvate con il Decreto Lavoro del primo maggio che porta a un nuovo taglio del cuneo fiscale. Cambia ancora quindi la busta paga per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con una retribuzione fino a 35.000 euro ma solo a partire dalla seconda metà dell'anno vediamo che rispetto alle anticipazioni il taglio del cuneo fiscale arriva più tardi era previsto da maggio e la percentuale dell'esonero contributivo è di gran lunga più alta delle aspettative anche questa è una misura del decreto lavoro che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale Passiamo ad un altro protagonista di questa settimana, il modello 730 2023 precompilato che è disponibile online dallo scorso 2 maggio con le istruzioni da seguire. La modifica e l'invio si potranno effettuare a partire dall'11 maggio e all'interno dell'articolo ci sono le istruzioni da seguire per la trasmissione della dichiarazione dei redditi con modello 730. L'accesso per vedere la propria dichiarazione precompilata è consentito tramite SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi all'interno dell'articolo ci sono gli ulteriori dettagli l'ultima notizia di oggi riguarda una scadenza ovvero una data da tenere a mente quella del 5 maggio proprio da oggi è attiva la piattaforma per chiedere voucher e rimborso in merito al bonus occhiali 2023 dalle ore 12 è possibile presentare la domanda online per ottenere il contributo di 50 euro sotto forma di rimborso anche sotto forma di rimborso per le spese già sostenute o di voucher l'accesso anche in questo caso è tramite la piattaforma dedicata e eh, con le credenziali speed carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi